Salve a tutti, è tanto che ci penso, finalmente ci sono riuscito. Sono di nuovo sul cammino di Santiago. Questa volta ho scelto il portoghese. Partenza da Porto, circa 300 km da fare. Ecco come sono andate le cose, buona visione! Sono arrivato al mio ostello. Vi faccio un po' vedere, qui sopra ci sono le camere, qui possiamo mettere la borsa al sicuro, questa è una sala comune, qui fuori c'è un giardino, questa è la sala dove si può cenare tutti insieme e qui c'è la cucina, questa è la classica camerata del pellegrino, io sto qui, poi giù devo prendere le lenzuola che poi metterò in questo letto. sono liberato dello zaino adesso andiamo al centro purtroppo l'alberghe del Pellegrino si è un po' fuori mano ma sono voluto partire da lì adesso ci andiamo a far mettere un bel timbro la cattedrale di Porto guarda che bello sono maioliche bellissime il mio primo caffè a Porto mi è costato 75 centesimi tempo non è dei migliori e so che domani e dopodomani ci sarà molta pioggia. Guardate che fila per entrare in questa libreria. Questa è una libreria molto molto famosa qui a Porto. a far mettere il timbro Riesco ancora a credere che sono nuovamente sul cammino. Dopo il cammino francese sto per iniziare quello portoghese. Domani si inizia ragazzi. oggi è iniziato il mio primo giorno di cammino e arriverò se tutto va bene a villa de conde sono circa 30 km alla fine ho deciso di fare il cammino della costa avrei voluto iniziare proprio sul litorale discendendo il fiume e poi so che il percorso è bellissimo ma proprio per questa situazione meteo ho deciso di non prendere il litorale ma farò il percorso tradizionale, quello ufficiale, che è anche 5 km più corto. La mia prima freccia. Ok, ha cominciato a piovere forte, non ho ancora fatto colazione. per la mantellina. Indumento molto importante. Ho due pellegrini davanti a me per ragazzi comunque sarà il periodo, sarà che un cammino tra virgolette minore. I pellegrini Ciao. ce ne sono ben pochi. Due pellegrini giapponesi. Oggi sarà tutto così, periferia, zone industriali quasi praticamente fino all'arrivo da quello che ho capito ovviamente avrò più possibilità di ripararmi sulla spiaggia non so come sarebbe andata cammino da oltre un'ora ho visto soltanto due pellegrini e una sola freccia all'inizio portogallo sembra investire un po meno su questo cammino almeno per ora L'unica cosa che mi permette davvero di non sbagliare strada è l'app Buen Camino. Scaricatela perché è davvero ottima. Ci sono tutti i cammini. Mi è dispiaciuto tanto non poter fare il litorale oggi ma ho dovuto valutare un po' di cose. In ogni caso da domani sarà tutto oceano. La pioggia in sé per sé non mi dà fastidio. Il problema è che quando si bagnano i piedi di conseguenza arrivano le vesciche e poi sono guai di qua. Ecco qui il segnale, passo di qua perché hanno messo una protezione apposta. Man mano mi allontano dalla periferia di Porto, sto notando comunque che i segnali sono sempre più numerosi. C'è un fortissimo odore di mucca. Non so voi cosa ne pensate. A me piace tanto. Eucalipti. C'è un profumo buonissimo. È inutile paragonare il cammino portoghese con quello francese. Ho fatto 15 chilometri. Ho incontrato solo due pellegrini. con il senno di poi avrei anche potuto prendere il litorale con quelle belle lunghissime passerelle in mezzo alle dune ma il cammino è come la vita ragazzi bisogna prendere le decisioni giuste o sbagliate che siano piove guarda come piove madonna come piove senti come viene giù bevendo Vi... un attimino un caffè sta piovendo a dirotto ciao vincetto il caffè costa 60 centesimi nei momenti che mi sento più sicuro smetto di guardare la mappa sull'app e mi affido a qualche freccia il problema è che di tanto in tanto c'è qualche furbo che mette le frecce per far passare pellegrino verso la sua strada magari dove c'è un bar o un ristorante questo non va bene ho riaperto l'app e mi sono accorto che sono fuori dal percorso di un po' sono zuppo non dovrebbe dare riparo? E domani non ho scampo Ho i piedi zuppi, speriamo bene Cambiare le calzette è inutile Ho proprio le scarpe bagnate all'interno Piove troppo, mi sono dovuto fermare Ha smesso un attimo, facciamo un altro po' di strada che adesso il percorso è veramente ben segnato ogni incrocio, ogni strada c'è una freccia fumo oltre 20 km fatti ho incontrato soltanto due pellegrini sta ricominciando a piovere io ne approfitto qui c'è un centro commerciale mi faccio un panino Panino con formaggio e mortadella. Bellissimo. <totipo> Eccomi arrivato, questo è il mio alberghe Chiuto? So? Sono arrivato un po' in anticipo per aspettare che apre l'alberghe e mi una birra Open. Grazie Check-in fatto 10 euro gli unici due pellegrini che ho incontrato sono sempre gli stessi e in questo ostello sono solo